Ciao, benvenuti a questo nuovo episodio di FNACAD Pro Online Coach. Oggi voglio parlarvi di frame rate perché ultimamente... Eh, le cose sono cambiate prima si girava quasi sempre e esclusivamente a 25 frame al secondo nell'elettronico adesso si può girare a tantissimi frame rate differenti allora che cosa succede quando andiamo a utilizzare appunto frame rate differenti all'interno della stessa timeline quello che normalmente andrebbe fatto è il conforming cioè uniformare tutti i frame rate questa operazione prima si faceva eh, diciamo in, prima di iniziare la post produzione adesso viene fatta automaticamente dai software di montaggio e anche Final Cut si occupa di fare il conforming. Ma cosa succede realmente quando appunto questi frame framerate differenti si mettono vengono messi a contatto all'interno della stessa timeline? Per fare questo utilizzeremo una ripresa che è sempre uguale quella di un metronomo che è stata fatta però a tanti frame framerate differenti per vederne proprio le differenze. Andiamo a vedere. Intanto vediamo che cosa abbiamo qua a disposizione. Abbiamo una serie di clip tutte della durata di 10 secondi e tutte che inquadrano il medesimo soggetto, un metronomo, che quindi si muoverà sempre allo stesso modo. Tutte le clip hanno sovraimpresso un time code abbiamo qua sotto una timeline che va a 25 fotogrammi al secondo alla quale ho inserito un filtro per poter avere anche qua un time code a vista andiamo a prendere ovviamente la clip da 10 secondi a 25 fotogrammi al secondo quindi qua le cose non dovrebbero essere un problema e se lo mandiamo in play ogni fotogramma corrisponde esattamente al fotogramma della timeline. Andiamo a vedere cosa succede con una clip di 10 secondi però che è stata registrata a 30p. Cosa succede? Final Cut deve fare qualcosa, ci sono 5 frame in più. Se andiamo a vedere le specifiche della clip, nella parte in basso troviamo il Rate Conform. Utilizza un sistema di sampling del fotogramma chiamato Floor. In tutti i casi di frame rate che sono superiori a quello della timeline, l'operazione è molto semplice dovranno solo essere eliminati dei fotogrammi ed ecco cosa succede la partenza è identica e come vedete se vado avanti frame by frame tutto procede in modo regolare stiamo vedendo tutti i fotogrammi ma arrivati al quarto fotogramma ecco che saltiamo il 5 è stata eliminata è stato eliminato un fotogramma si è passati direttamente al fotogramma 6 un secondo reale deve durare sempre un secondo e quindi andando avanti verranno persi altri fotogrammi e a mano a mano la differenza aumenterà per arrivare poi alla fine da 28 si passerà a un secondo e tutto si riazzera quindi tutto ripartirà in modo regolare e uguale. Ogni volta che scatterà il secondo successivo sicuramente anche la clip a 30 frame al secondo scatterà in questo caso a due secondi e così via. Quindi il tempo reale di ripresa della clip è conservato e anche l'audio lo sentiamo allo stesso modo perché l'audio non ha il problema del frame rate quindi l'audio dura 10 secondi la stessa cosa avviene con i 60 frame eccolo qua 60 frame partono appaiati 00 ma già al primo frame il, eh, la clip a 60 ha saltato il frame 1 e poi passa al 4 poi al 7 al 9 al 12 al 14 e così via al 57esimo frame della clip a 60 siamo al 24 della master clip e qua torniamo a un secondo e quindi anche qua la velocità del nostro metronomo è esattamente la stessa e questa cosa si ripete anche con i 120 frame, effettua un lavoro matematico per arrivare comunque a un secondo appaiato con il master e la velocità anche in questo caso non cambia. Proviamo a fare un'altra operazione. Proviamo ad inserire tutte le clip insieme. Non sono manipolate, sono a velocità 100%. Le mandiamo in play. E come vedete, vanno perfettamente a sync senza problemi. Tutto questo viene fatto grazie al conforming di Final Cut, Final Cut eh, si preoccupa di mantenere il tempo reale, se c'è un attore che recita, se c'è qualcuno che dice qualcosa, c'è una musica, c'è un suono, non può essere modificato, dopodiché saremo noi a sfruttare eventualmente questo materiale. Tutto questo però ha a che vedere con una timeline che appunto va a 25 fotogrammi al secondo e quindi tutti questi conforming che abbiamo visto sono stati tutti a sottrarre, cioè dalla clip a 30, 60, 120 sono stati tolti dei fotogrammi per renderla eh, compatibile. Se noi adesso apriamo una timeline a 50 fotogrammi al secondo ecco che vediamo che le cose cambiano un po'. Proviamo a prendere la clip a 25, che quindi gli mancano esattamente 25 fotogrammi. È stata girata alla metà dei fotogrammi al secondo, che invece richiede questa timeline, che è appunto a 50. La mettiamo nella timeline... E vediamo che la clip dura comunque 10 secondi, la selezioniamo ed eccolo qua, 10 secondi. Ma che cosa sta succedendo? Andiamo a vederla e a vederla così sembrerebbe che tutto è regolare. La clip dura esattamente come l'originale, 10 secondi. Se andiamo ad analizzare i fotogrammi uno per uno, vediamo cosa succede. Al primo frame sono appaiati, al secondo frame in realtà il, la clip è rimasta completamente ferma, è stato ripetuto il primo frame. Andiamo avanti, al secondo siamo invece al numero 1 al terzo, siamo ancora al numero 1 è stato ripetuto, quindi cosa succede? avendo a disposizione solo 25 fotogrammi mettendo questa clip in una timeline a 50 il sistema in automatico aggiunge dei fotogrammi facendo una duplicazione dei frame ed è per questo che arrivati a 10 siamo a 5 eh, reali della clip a 25 frame e andando via così vedrete che c'è sempre un multiplo, arrivati a 20 siamo a 10 e così via, quando arriveremo a, allo scoccare dei, eh, del secondo, quindi arriveremo a 40 9 fotogrammi saremo a 24 fotogrammi nella clip a 25 quindi poi di nuovo siamo a un secondo in modo regolare. Ora Cosa sta succedendo? Lui ha duplicato i frame ed è qua che possiamo intervenire. Andiamo a vedere il Red Conform sta ancora in Floor, che è la versione base, cioè quella in cui lui toglie fotogrammi o aggiunge fotogrammi senza fare null'altro. Però noi possiamo cambiare questa versione e per esempio possiamo usare le stesse tecniche che si usano nel rallenty. Potremmo chiedergli di fare un frame blending. Che cosa succede? Qua avevamo la ripetizione del fotogramma 1 e invece adesso abbiamo un blending, come vedete anche dal time code che cambia qua e anche dall'immagine che comunque si sta muovendo abbiamo un blending del fotogramma 0 della clip originaria e il suo fotogramma 1 per creare un nuovo fotogramma intermedio in cui l'immagine si muove in cui l'immagine non resta ferma. Andando avanti arriviamo al 2 della timeline che corrisponde a un reale 1 della clip e poi di nuovo un blending tra l'1 e il 2 per produrre il fotogramma 3 e così via. Se non ci soddisfa magari questo risultato che dovrebbe in qualche modo ammorbidire il problema della ripetizione dei fotogrammi, possiamo andare oltre e possiamo chiedergli di fare un optical flow. Una volta terminato l'analisi dell'optical flow andremo a vedere che cosa succede. È terminato la differenza è sostanziale praticamente ogni fotogramma utilizzando l'optical flow è in movimento se guardiamo la lancetta del metronomo vediamo che tutti i fotogrammi sono in movimento proprio perché sta utilizzando la eh, diciamo la proprietà tipica di optical flow che è quella di andare a ricostruire il frame mancante ora questa cosa può essere interessante vederla anche con una ripresa è una ripresa a 25 fotogrammi al secondo noi la andiamo. Andiamo a mettere qua... E qual è il problema? Un fotogramma sì e uno no, il frame sta fermo perché appunto facendo un frame sampling floor la prima cosa che viene fatta è la ripetizione del fotogramma. Questo è in movimento, questo è fermo, questo è in movimento, questo è fermo e così via. Quindi avremo una leggera scattosità nella visione del, dell'immagine. Se vogliamo eliminarla appunto dovremo entrare nelle proprietà del rate conforme e fare dei cambiamenti. Per esempio utilizzando il frame blending per cui a questo punto ogni fotogramma è comunque in movimento con un blending questa sorta di sfocatura che vediamo che è dovuta al mix dei due fotogrammi quello prima e quello dopo oppure anche in questo caso potremmo Optare per l'optical flow come vediamo tutti i fotogrammi sono in movimento tutti i fotogrammi proviamo anche a spegnere un attimo il time code che c'è sopra come vediamo tutti i fotogrammi di questa ripresa a 25 fotogrammi al secondo ora sono in movimento e sono 50 fotogrammi al secondo grazie all'optical flow otteniamo un'immagine fluida e stabile anche a un frame rate eh, doppio rispetto all'originale. Questo è un po' quello che succede grazie appunto al sistema del Rate Conform, è importante saperlo utilizzare soprattutto nel momento in cui andiamo a utilizzare del materiale con un frame rate più basso della timeline che lo andrà ad ospitare, ricordandoci sempre che l'Optical Flow non risolve tutti i problemi e che l'Optical Flow produce tantissimi giga e giga di materiale all'interno della nostra live. Quindi eh, andiamoci insomma con calma. Bene, con questo è tutto. Spero che sia un po' più chiaro quello che succede quando utilizziamo dei frame rate differenti. Io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial e vi aspetto nelle mie pagine social. E se siete interessati ad un corso, un corso esaustivo e completo, fatevi sotto, chiamatemi, contattatemi e ne parliamo. Ciao a tutti, alla prossima.